Ciao! Allora, ho fatto shopping e vi mostro subito, scontrino alla mano, che cosa ho preso. Questa è una telecamera di fortuna quindi spero che comunque si vedano le cose, dato che non devo fare vedere grosse quantità. Allora, partiamo con Tiger, ecco qua. Allora, Tiger ho preso, vabbè, intanto il volantino e poi ho preso varie cose. Casi trovo lo scontrino, scontrino alla mano vi faccio vedere tutto prima cosa che ho preso e mi serviva rastrello per il giardinaggio quello grande è più comodo sicuramente ma questo poi soprattutto sei incastrata tra una pianta e l'altra avevo detto che lo prendevo e l'ho preso e questo qui anche in acciaio quindi 3 euro poi andiamo avanti ho preso la solita, vi faccio vediamo il prezzo esatto soliti Stick per la colla a caldo ottimi, fantastici 8 pezzi e va benissimo 2 euro e quindi un buon prezzo. Poi questa che è la Super Slim Super Glue, ok? Questa è una colla che tanto di istruzioni, è un attacco che comunque sia eh, funziona per quello che è. La confezione è un eh, 3 ml e viene un euro. Sì, esatto poi cestino da questo la voglio attaccare nella doccia perché io non ho, ho la vasca quindi non ho niente da appoggiare e quindi voglio attaccare questo che ci metto dentro shampoo balsamo eh, bagno schiuma eh, perché se no mi cade sempre tutto è una cosa tremenda questo era anche carino e l'ho pagato 3 euro 3 euro quindi mi sembra metallo oltretutto Ultima chicca, che è la cosa che ho pagato di più. Cestino della spesa. No, questo è carinissimo, fatto così. Ok, e qui 4 euro. E pensavo di metterci i prodotti quando faccio i top, i flop o i bite del periodo. Perché più che farli vedere così, questo è carino anche da vedere. 4 euro. E questi erano tutti quelli di Tiger. Poi andiamo avanti, vi mostro bottega verde eccola qua allora scontrino alla mano vediamo cosa c'è dentro un sacco di roba allora cartolina con varie offerte catalogo sempre utile poi super offerta fedeltà tutto a 4,99 tra le varie cose da scegliere a 4,99, scadono il primo luglio, campioncini, campioncine della crema d'olto sole per pelli sensibili, estati di bellezza crema fresca e idratante per pelli normali, profumo e le toilette Gelsomino notturno, è fantastico, questo l'avevo già provato, e crema solare, abbronzatura intensa e sublime, protezione media SPF 15, questa. Poi veniamo a cosa ho comprato allora intanto la borsa che lei mi ha dato tranquillamente non mi ha chiesto se la volevo, mi ha messo la borsa con tutto quanto dentro ho scoperto che costava 5 centesimi io di borsa in, in borsetta ne ho sempre se me lo dicevi usavo le mie va bene poi prima cosa che ho preso è questo shampoo purificante leggerezza lunga durata mela verde e lime per capelli normali tendenti a ingressarsi questo qui lo voglio provare perché è della nuova linea ehm, era in offerta, costava 12,99 ho sbagliato, costava 7,99 ma io l'ho pagato 3,99 poi io questi li adoro questo è il profumo d'odorante al pepe rosa pepe rosa io lo amo, questo è un 125 ml è fantastico, sia da ad applicare eh, addosso, sui capelli, ma anche sul bucato prima di metterlo via. Cioè, è un tutto proprio. Comunque il profumo si sente. e Sono fantastici e vanno bene anche in estate. Eh, questa peperosa veniva 12,99, ma io l'ho pagato 5,99. E poi ho preso un profumo più estivo, sempre della profumo d'odorante, limone agrumi anche questo è molto buono sempre 12,99 ma c'è lo sconto quindi io l'ho pagato 5,99 ok quindi in tutto io avrei pagato scontrino alla mano 16,02 ma mi era arrivato un sms dove acquistando 15 euro avevi in omaggio 10 euro quindi alla fine 10 euro di omaggio io ho pagato tutto 6,02 euro e quindi dico e vai Ultimi prodotti che vi faccio vedere, questa è il libro che ok? Allora, sempre scontrino alla mano, vediamo intanto gli, gli omaggi, primo omaggio, questa pochette, carina anche, metterci dentro le cose vanno sempre bene questa pochette e poi è anche abbastanza grossa, altro omaggio la cartolina da negozio è il, la mini taglia del mascara sexy pulp e anche questo fantastico mascara che io adoro poi vediamo i campioncini campioncini del profumo o oh, tutti e due profumi solexir palpon che mi piace un sacco e il naturel osmantus non ho mai provato, vi saprò dire veniamo agli acquisti allora, tutti i prodotti che io amo e ho già provato questo è il siero della stebo Vegetal, è siero e restringipori per me in estate è meraviglioso perché è l'unico che riesco a usare e non va a ungere la pelle durante il giorno costava 14,95 ma io avevo lo sconto del 40% quindi l'ho pagato 8,97 poi matita, eccola qua Ve l'ho già recensita varie volte, comunque è lo stilo waterproof, matita occhi e stilo waterproof, fantastica, dura tantissimo e soprattutto in estate o in primavera che mi lacrimano gli occhi, questa tiene tranquillamente. Prezzo di listino 9,95 ma io l'ho presa in promozione e l'ho pagata 4,95. Per Arrivare al prezzo di 15 euro per avere i bollini sulla scheda sulla tessera, ho preso anche il balsamo labbra che comunque sia io adoro. Questo e quello al cocco, ma l'ho pagato a prezzo pieno 1,95 euro. Quindi totale 16,87 euro. Direi che ok. Allora, questi erano tutti gli acquisti che ho fatto in un pomeriggio di shopping in centro. Fatemi sapere. Se vi è piaciuto questo video, intanto questa tipologia di video ogni tanto quando, quando compro cose interessanti. E poi eh, se vi interessa che provo qualcuno di questi prodotti per primi, campioncini, lo shampoo, alcune cose. E, eh, spero che vi ho tenuto un po' compagnia. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni. E mi raccomando anche come sempre di cliccare sulla campanella così verrete avvisate con una comodissima notifica gratuita ogni volta che carico un nuovo video. Ciao!